Seccato su Fall Guys, il video finisce. Ok ragazzuoli, seccato il video finisce. Questo non dovremmo farlo vedere come cadere, però non è neanche successo, quindi non dovremmo avere problemi. Le uniche cadute che faremo valere all'interno della sfida saranno quelle cadute proprio che magari ci faranno respawnare o che ci elimineranno a tutti gli effetti. Quindi vediamo un attimo di cavarcela decentemente. Fatemi passare, grazie. Quindi vediamo un po' ragazzuoli, facciamo un po' di slalom tra... Le strutture qui tra queste sfere che non ci dovranno colpire Mamma mia, ciao Ok, evitiamo anche gli ostacoli perché un giorno dovremo fare anche la sfida Se colpisco un ostacolo, il video finisce Ci dobbiamo iniziare ad allenare Bella per noi, prima andata Ok, anche qui l'unico momento in cui potremmo cadere è verso la fine Quindi con un po' di intelligenza non dovremmo, diciamo, avere troppissimi problemi Basta calcolare bene i tempi quando dobbiamo fare la scivolata finale e accedere effettivamente alle fasi alle fasi finali. Mamma mia, fammi passare. Quindi possiamo riprovarci, ragazzuoli. Semplicemente aspettate. Scendiamo, passo, bella per noi. E ora è qui che non dobbiamo sbagliare, raga, Aspettate. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto. E così siamo passati senza cadere. GG per noi. Prossimo stage. Anche qui cadere sarà un bel problemino. Quindi cerchiamo di stare Attentini e di evitare per quanto possibile. Se cadiamo qua, veniamo eliminati direttamente. Quindi se questo tizio non mi grabbasse, sarebbe meglio, insomma. Let's go, dai, facciamoci qualche girettino. Andiamo a destra, levatevi. Mamma mia, qua quando la massa si mette tutto addosso diventa sempre un casino. Tra l'altro, siamo 29, ragazzi, siamo tantissimi. Qua verrà eliminata un po' di gente perché. Nelle strutture più piccole dove, dove saremo costretti a passare a breve Sicuramente non ci sarà spazio per 29 persone Qualcuno non riuscirà a entrare come si deve E rimarrà fuori Per forza Quindi noi cerchiamo di stare abbastanza vicino Allo spawn delle strutture Così ci possiamo prendere subito la nostra posizione di vantaggio Però dobbiamo stare attenti a non farci grabbare Perché sono questi simpaticoni No ma mi levate Cioè si stavano grabbando avvicinati Ci sono andato io per mezzo Non ho capito Fammi levare da sta scimmietta Guarda, Guarda guarda Guarda Mamma mia Sanno, la scimmietta e quell'altro tipo che grabbano come se non ci fosse un domani. Questi, dopo, saranno pericolosissimi da gestire. Lo so bene. Sanno che Ciro, il nostro carissimo supereroe, è troppo forte. Che non ha paura di niente, mamma mia, Ciro. Mamma mia, Ciro. Ciro, per piacere, non parlo mai più, grazie. Mamma mia, raga, no, no, qua finisce male, qua finisce male. No, lo so, lo so, lo so. Non... Mamma mia, no, no, no, no, no. Ah, siamo già sei. Siamo già sei. Mamma mia, levatevi. No, no, no Mi stanno spingendo in avanti Sette secondi, sette secondi, io yeah, sono gli ultimi, sono gli ultimi Non facciamo stupidate Dai, cadete tutti, tutti dovete cadere Quanto godo 18 eliminati, raga Mai visto così tanti eliminati, ve l'avevo detto Che eravamo troppi, eravamo 29 Non c'era fisicamente spazio per far passare tutti Infatti siamo 12 Tip 2 Ah no No, questa era l'unica che non ci voleva No ragazzi, e qua devo fare andare per forza avanti le persone Perché qua io non posso cadere No, questa era la peggiore che potesse mai uscirci Era la peggiore ragazzi, era la peggiore perché qua senza saltare sono molto lento, quindi... Eh, no, raga, non posso rischiare, mando avanti l'oro, mando avanti l'oro. No, no, eh, raga, devo, devo camminare, devo camminare, che devo fare? Devo solo sperare di indovinare la strada. No! Mamma mia, meno male! Uh, io sto qua al centro, lasciatemi stare, vi prego. Ma qua cado sicuro, cado sicuro, ma non scherzate, raga. Eh... Eh, immagino si debba... Mamma mia A parte che devono classificarsi solo 7 Ma come faccio, raga? Ma vi levate Che mi toccate Non mi toccate, luridi Ah, ok, un po' più di spazi Allarghiamoci Bella, ottima idea, frate no, no, no, no, no, no, no, no Ritirata, ritirata, ritirata Questi sono tutti sbagliati, raga Cri Frate! No, ho perso, ho perso Mamma mia ragazzi Stava il tizio che si stava lanciando Non è entrato Marò finalmente Sper Speravo che non mi mettesse Fall Mountain Ma Hexagon no raga Ce la devo fare. Ce la devo fare, raga Una partita senza cadere Mamma mia Qui ovviamente ragazzi Vale la caduta solo se perdo Ovviamente posso cadere da livello in livello Mamma mia raga Mamma mia Siamo dev Devono essere eliminati sei Dai facciamolo Creiamoci la nostra isoletta Senza perdere tempo Vai, Edimigna. Mamma mia, non doveva andare così. No, vabbè, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non fa niente. Dai, ci sta, ci sta. Dai, dai cavallo, levati. Ma mi stanno trasportando. Vabbè, sui gialli già. No, vabbè, da ora devo giocare safe. Non fa niente, da ora gioco safe. Da ora giochiamo safe, ragazzi, non fa niente. Però uno mi cadrà in testa, lo so. L'ho già visto. Saremmo costretti a fare. Ma... Cioè ma serio Ma serio Non so come mi abbia superato Perché stavo davanti io Però vabbè Invediamoci a camminare ragazzoli qui Perché questi sono forti Sono un bel po' di persone E di tutte queste persone Noi dovremmo Provare a sopravvivere Come ultimi E eh. sarà un gran casino Sarà sicuramente un gran casino Ma no, frate Tu devi cadere Ma hai capito Devi cadere che significa Cioè ti devo tagliare Tutte le strade possibili E inimmaginabili Che puoi fare Tutte Dalla prima all'ultima Godo godo godo godo un sacco, non avete idea di quanto godo. Se cado sotto praticamente sono morto. Hoppa. Devo avvicinarmi alle strutture gialle che vedo qua sotto, ci dovrei arrivare senza problemi, shit. Vabbè, non fa niente, mi tengo ancora queste viola. Sono eliminati solo due. Ah, ma sono tutti gialli là. Guardali. Ok, uno contro uno Godo Muto. Muto devi stare. Muti dovete stare. Che Ciro, è il supereroe ingiusto, vi ha mannato tutti. Vi ha clappato. Vi ha clappato e se ne va. Ciao! Vabbè ragazzuoli, quindi Siamo partiti un po' in ritardino Non fa niente tanto per ora non sarei potuto cadere Quindi sicuramente non hai imbrogliato o tagliato cose Più che altro volevo dirvi che noi stiamo registrando Questo video in streaming sul sito Viola Con i ragazzi che ci stanno guardando Quindi ragazzi se volete aggiungervi Basta andare in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirci sul canale Così non vi perderete tutte le prossime live che arriveranno Eh E vabbè ma qua fatemi capire Gentilmente mi fate A parte che io dico colore sono, non sappiamo neanche di che colore è buttate ste, ste uova nella, nel nostro cesto mamma mia, che gli alleati poi vanno contro di me, ma io non li capisco Cioè gli alleati grabbano le mie uova ma sono giallo, ma ce la fate? Non lo so andiamo a rubare i rossi, poverini perché stanno messi già male vabbè frate, a me non interessa l'uovo l'uovo oro, a me basta anche rubarti tutte le uova normali, <ride> cioè tranquillamente oh, ma ce la fa il mio person... Ciro! C Ciro ma sei scandaloso Ciao frate mi ruba il tuo uovo grazie mille Oh a parte che ce la, ce la stiamo contentendo Noi rossi o oh, sbaglio No no no no uh, cari rossi No non ve faccio passare Saltizio deve lasciare l'uovo oro. L'importante è che i rossi restano senza uova. Perché se i rossi senza. Perdono. Cioè, stanno senza uova, perdono direttamente. Qui, tra l'altro, fortunatamente cadere non è un problema. Quindi, è la legge del più forte, mi spiace. Oggi è andata così. Domani capiterò io in questa situazione. Vabbè, ragazzuoli. Ciro il supereroe. Dopo preso, essersi preso. Doveva si preso una martellata in faccia. E si passa al prossimo stage. Ok, ho la coda. Anche qui cadere non credo sarà uno dei nostri problemi maggiori. Mamma mia, madonna <ride> povero Giro, povero Giro. Mamma mia! Fugo, fugo ce l'ho! Fugo ce l'ho! Ok, ragazzuoli, dato che noi dobbiamo ricordarci che non dobbiamo cadere, dobbiamo stare attenti. Perché qui, se cadiamo, veniamo direttamente eliminati. Io, esatto, di quel. Mattoncina non mi fidavo. Vai, andate avanti, andate avanti, andate avanti. Io, io resto qui, eh. Resto un po' indietro perché ho altre cose da fare. Voi organizzatevi, bravi, bravi. Createmi spazio così sono un attimo più tranquillo. Mi metto al centro della massa. Uh, fatemi rimettere al centro, prego. No, no, questi mo vengono lanciati via, io lo so. Questi a un certo punto esatto, cominciano a fare questi movimenti strani. Ok, di fronte non possiamo andare, credo, a sinistra, infatti. No, però piano ragazzi, piano veramente. Perché se cado io finisco male. Questa è la volta buona che cado. Guarda, guarda, guarda, guarda come mi fanno cadere. Guarda. Ah, qua si può andare, è ovvio. Vai avanti, vai. No, no. Scimmietta, però. Scimmietta. Sono caduto.